tu parlavi dei tuoi compagni che hanno fatto una brutta fine nonostante tu non abbia incontrato persone estremamente terribili, E lo dici, cioè tutti quelli che erano bocciati a scuola poi sono stati quelli che trovati per strada hanno fatto una brutta fine. Bocciati a scuola non perché rimandati, tu spieghi la scuola come un luogo dove poteva essere un'occasione per voi, ma dove in realtà non avete trovato una dimensione né di accoglienza né di vera crescita, forse una dimensione soltanto di mh, imbarazzo, di mancanza di comprensione, ma non perché andavate compresi voi, perché andavate compresi nel senso che andavate messi dentro a quella che era la classe e non ritenuti non idonei per frequentare la scuola, soprattutto da così piccoli tu racconti la scuola come... la racconti poco, non ti soffermi tantissimo, forse sarà anche eh, proporzionale al fatto che no, non l'hai potuta frequentare tanto, sia quando eri a Mianella che quando sei stato alle vele, ti dedicavi al lavoro, alle pecore, tu racconti che purtroppo per tuo padre eravate esattamente dei lavoratori a lui sottomessi, che era è da lui la prima carezza che non ti sei sentito fare. Però poi non è che a scuola queste carezze sono arrivate, e tu, nonostante questo, in questo momento, lotti perché i bambini e le bambine possano andare a scuola. Anzi, ti arrabbi pure quando i maestri non riescono a insegnare, a leggere, e a scrivere a bambini e alle bambine di Scampia. Vero? Ehm, Lo ritieni importante? Ma è, Sì, perché la scuola non è il luogo dove tu vai a farti una... cioè non ci vai per farti una cultura come i libri, non si leggono per farsi una cultura. Io credo che si leggono i libri e si vada, si vada a scuola per qualcosa di molto di più. E, e, ma, e, ma in questo non riesce la scuola. E, spesso pensiamo, no? Siamo soliti pensare quello che abbiamo fatto di male nella nostra vita, ma quasi mai pensiamo a cosa abbiamo fatto nella vita degli altri, che sbagliato. E credo che oggi la scuola debba fare un po' come ha fatto il Papa, non mia colpa, eh, perché ha fallito parecchio. E, e, e, e io per un anno intero sono, stato, sono andato ad una, fuori ad una scuola perché mi interessava vedere... Com'era il senso dell'accoglienza dei prof. prima della, del problema pandemico, eccetera. E sono rimasto parecchio turbato eh, dal modo mh, eh, di non accoglienza de, delle maestre. Mi sarebbe piaciuto vedere una maestra delle maestre che dicessero ai bambini, dai bambini entrate, stamattina non sapete cosa è successo, entrando in classe ho trovato un coccodrillo parlante, No, un bambino che è ancora un bambino ci crede e per lui è fantastico poter entrare in quella classe, non lo so, poi gli racconta che se n'è andato perché è passato pensato di trovare i bambini, non c'erano ancora e se n'è andato perché aveva qualcosa da raccontare, non lo so, questa possibilità di ricreare questo senso dello stupore, della meraviglia, è ovvio che un bambino che è già un adulto minimo ti dice ma che bochis, no ma che sta dicendo? Soprattutto dalle sue parti è eh, molto difficile stupire eh, eh, al, sud, eh, al sud si cresce parecchio in fretta purtroppo però dico eh, non lo so sembra che un bambino vada a scuola che sia normale ed esce che è un burattino, che è un Pinocchio e eh, c'è cioè, il Pinocchio all'incontrario io credo che mh, mi dispiace dirlo ma ho visto tanti, non voglio generalizzare però ho visto tanti tanti insegnanti demotivati mh, che magari non fanno innamorare più di quello che loro un tempo erano innamorati magari e la scuola a me non si preoccupava quando io non ci andavo ma quando ci andavo e spesso venivo messo all'ultimo banco venivo bacchettato sulla, sulla mano eh, venivo messo faccia al muro venivo messo dietro la lavagna venivo umiliato chiamandomi alla lavagna, sapevo che non ero capace, ma era necessario che gli altri ridevano di me. E purtroppo questa scuola, cioè, per fortuna non c'è più, così e magari usa delle modalità diverse, anche per come ti guarda un insegnante, per, com per come si sente magari pro, eh, pra, padrona della propria aula, della ho i presidi, padroni della propria scuola. A me annoia un po' comunque questa scuola al chiuso, mi dà noia, io sogno una scuola all'aperto. E, e, e comunque, però io ho incontrato il maestro Daniele, un grande ragazzi, ho incontrato, ho incontrato la mia strada, ho incontrato la mia riuscita, la mia possibilità di riuscita, ho incontrato... La voglia della, del senso della scuola ho, ho, ho incontrato il, la scuola che era casa, la scuola che era eh, la scuola che era abbraccio eh, la scuola che era attenzione. Mamma mia, che scuola che era il maestro Daniele! Il eh, maestro Daniele non era cioè il maestro Daniele era la scuola. Era, il maestro Daniele era la scuola che ti svegliava la mattina per farti andare di corsa a scuola perché volevi incontrare quello lì che stava lì sorridente lì che, che ti aspettava ma anche con, con i problemi che lui riusciva a rimanere a casa e a scuola arrivava leggero eh, non aveva bisogno di libri lui aveva tutto nella sua testa aveva letto tantissimo e lui... Mamma mia, lui era la scuola, era, era la, scuola, la scuola leggera, la scuola eh, eh, dell'essenziale, la, eh, la scuola della meraviglia, la scuola della poesia, la scuola dei, eh, dei poeti, la scuola degli scrittori, eh, di Gianni Rodari era forte, la scuola dei colori, mm, ma lui era, era, era una scuola finestra nel senso che più ti avvicinavi a lui più, e più si apriva un mondo, mamma mia.